Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli e vi porto la conferma che è ancora funzionante per fare questo glitch dovete avere delle BMX nella base operativa come avete appena visto che io ce l'ho poi oggi andrò piano piano a provare tutti i vari glitch se sono funzionanti o meno e vi porterò la conferma di tutto ciò però è inutile che mi continuate a bombardare funziona funziona funziona perché io non sto sempre sulla play non sto sempre a giocare C ho anch'io una vita sociale quindi eh, vi consiglierei di entrare sul gruppo telegram eh, solo glitch per scambiarvi opinioni con altre persone vi lascerò il link in descrizione del gruppo e quindi vi scambierete opinioni scambierete insomma dei pareri su sti glitch se funzionano o no anche perché io come ho già detto eh, purtroppo non posso essere onnipresente quindi ovviamente mi capita di non, di non stare sul, sulla play di, di fare i cazzi miei e cazzate varie comunque sia ho voluto girare questo video cercherò di, di provare tutti gli altri glitch e di vedere quali funzionano e quali no per tenervi aggiornati ovviamente come faccio di solito e quindi ehm, attendete ragazzi attendete e vi farò sapere in descrizione c'è anche il mio gruppo telegram il, non il mio gruppo ma il mio canale telegram eh, che vi lascerò e mi raccomando iscrivetevi al canale perché io comunque lì mando tutti i feed di ogni video che carico perché youtube è un po sbarazzino e tante volte se non attivate la campanellina oppure cazzate varie insomma lui non vi manda i feed quindi iscrivetevi al mio canale telegram dove diciamo posto solamente i, i miei video e qualche cazzatina ogni tanto qualche barzelletta, qualcosa, insomma, giusto per, per spezzare un attimo comunque sia, torniamo al glitch allora, per fare il glitch abbiamo bisogno di una LG retrocast ma che deve essere all'interno del com come avete appena visto, io l'ho presa all'interno del com e l'ho messa fuori nel parcheggio del bunker, ragazzi e fin qui tutto bene questo passaggio è semplicissimo non è che dobbiamo fare chissà cosa l'unica cosa fondamentale è che ovviamente dovremmo avere delle BMX in base operativa e per fare quello ci sono svariati glitch come ho già detto io per primo ho provato questo però poi andrò a provare anche gli altri quindi rimanete ovviamente connessi sul canale per restare aggiornati su tutti quanti i vari glitch funzionanti e quelli che non funzionano più cioè se ci sarà qualcosa di nuovo ovviamente come ho già detto la porterò sul canale perché eh, ovvio la porto sul canale però delle volte ragazzi mi costringete anche a non portare altri format sul canale e eh, a riportare sempre il solito video perché, perché siete lì o non capite insistete che è stato pacciato e altre cazzate varie e quindi sono costretto a provarvelo con un video tante volte perché alcuni non capiscono e quindi eh, Dovrò, devo sempre rifare i video. Non dovrò, comunque, sia questo video ve l'ho lasciato in versione integrale in maniera tale che voi vediate tutto il video. Ma non perché voglio monetizzare, non me ne frega un cazzo della monetizzazione. Posso, potrei anche non monetizzare. Insomma, e il discorso è uno: solo che eh, preferisco non fare tagli in questo video in maniera tale che voi capiate che comunque il glitch è funzionante e non continuate a, a scrivere facciato, facciato, facciato senza neanche provarlo quindi andiamo al glitch andiamo a fare questo glitch prendiamo la nostra BMX pigiamo X non R2 ragazzi X come ho già detto nel video in precedenza non usate il teletrasporto per spostarvi dalla base operativa al bunker e viceversa perché altrimenti la, la macchina che si trova nel bunker nel parcheggio del bunker vi potrebbe spawnare a fianco quindi prendete la bici andate nell'alloggio aspettate che vi compare la freccia destra e quando compare premete freccia destra e R2 spawnerete fuori dalla base operativa riprendete il vostro bel elicotterino e vi dirigete nuovamente al bunker ragazzi ragazzi io mi raccomando sempre a tutti di guardare tutto il video non di guardare metà video e poi fare la domanda no guardatevi tutto il video cazzo io giro 5 7 10 minuti di video e comunque impiego del tempo per girarlo, per editarlo, per metterlo su youtube e tutto il resto voglio capire perché voi non spendete 10 minuti del vostro tempo per guardare un video solo questo mi piacerebbe capire e basta comunque sia, torniamo nel bunker e adesso andiamo a... A effettuare l'ultima parte del glitch della duplicazione ragazzi perché questa è l'ultima parte poi tornerò in base operativa e vi farò vedere l'auto però intanto passiamo a questa parte del glitch che è quella che a noi interessa anche se il secondo step se non sarebbe riuscito non sarebbe riuscito proprio tutto il glitch ragazzi quindi automaticamente lo capite da solo quindi a questo punto vi faccio vedere la targa ragazzi questa qui è una targa comune quindi per fare questo glitch non serve una targa personalizzata ve lo ricordo per l'ennesima volta automaticamente qui mi è diventata invisibile ragazzi perché è invisibile? perché l'auto che ho usato per mettere la BMX in garage aveva una targa invisibile quindi a questo punto mi ritrovo un'auto con la targa invisibile quindi mettiamo quest'auto nel COM la facciamo uscire dal COM nuovamente, l'andremo la a rimettere nel parcheggio dove stava adesso e torneremo nella base operativa per vedere se il glitch è riuscito ragazzi però comunque sia dal momento in cui vi cambia la targa uscite dalla base operativa con, eh, con la BMX e quando siete fuori non avete la, la BMX automaticamente capite da soli come ho già detto che il glitch funziona e ripeto senza stare lì a chiedere facciato, facciato, facciato non costa nulla. Provare ragazzi, 10 minuti del vostro tempo invece di stare a cazzeggiare in sessione come dei coglioni a girare con, con la macchina su montecilla o a far cazzate. Provate il glitch, me risparmiate molto stress a me perché non potete capire quanto mi rompe il cazzo legge sempre la solita domanda su YouTube. Eh, prima o poi metterò in lista nera alcune parole del tipo facciato, del tipo funziona ancora queste parole penso che prima o poi andranno in lista nera e quindi tutti i commenti che conterranno queste parole dovranno passare in revisione e automaticamente non vi ripasserò in revisione non li troverete sul canale non avrete una risposta, perché sinceramente mi sono un attimino rotto il cazzo che sta lì e risponde sempre alle solite domande e domande stupide che proprio non hanno né capo né coda, ma non perché voglio essere scortese nei confronti di qualcuno, è perché proprio non vi rendete conto della ridicolaggine, alcune persone non si rendono conto proprio della ridicolaggine delle domande che fanno, ragazzi. Quindi io non mi sto a riferire a nessuno in particolare, come sempre, però se riuscite fate solo domande. Di domande intelligenti cercate di non far domande stupide ragazzi che è meglio per me è meglio per voi io mi rompo meno al cazzo di sta a commenti strani e voi eh, evitate di far commenti scegli insomma quindi qui vi faccio vedere l'auto ragazzi perché questa è l'auto questa è la data e l'ora in cui ho girato il glitch quindi capite da soli che è perfettamente funzionante, nessun taglio, il glitch è uscito al primo colpo ragazzi, non c'è nessun taglio nel video, non ho nient'altro da aggiungere, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.